Collegati che si stanno collegando in questi minuti, che hanno preso posto come è, davanti al computer, che sono davanti a YouTube. Un saluto davvero di cuore a tutti quanti. Sarebbe bello poter salutare ciascuno, ma so che siamo in tanti stasera e questo ha già una grande gioia, fin dai primi minuti che trascorriamo insieme. Ecco, tocca a me darvi il saluto prima di tutto a nome dei promotori, dei promotori di Loppiano Lab 2020 e perciò da parte dell'Istituto Universitario Sofia, da parte del Polo lionello Bonfanti, da parte della Cittadella Internazionale di Loppiano e dal gruppo editoriale Città Nuova, insieme agli altri partner che sostengono questo programma e sono le reti dell'impegno civile e sociale della cultura dell'unità in Italia e sono gli operatori della comunicazione sono quelli che lavorano nel mondo dell'educazione così vicino Piano Lab. Sono tanti giovani con le loro iniziative, di cui sentiremo parlare anche stasera, e poi alcuni centri culturali. Ecco, da tutti questi attori, eccoci alla undicesima edizione di Loppiano Lab. Certamente, devo dirlo in prima persona, è un'edizione che non dimenticheremo facilmente. La preparazione è cominciata insieme alla festa alla festa per il centenario della nascita di Chiara Rubic per gratitudine e anche per riconoscimento dell'ispirazione profetica che è custodita nel pensiero e nella vita di questa donna in tutto il mondo e anche in Italia, e infatti penso che fra di noi tanti lo ricorderanno, il 25 gennaio, pochi mesi fa, eravamo a Trento, la città natale di Chiara Ludica, per una felice, felice giornata, per, eh, che abbiamo vissuto anche insieme al presidente Mattarella, per celebrare, per incontrare, secondo questo slogan che accompagna tutto l'anno centenario. E vorrei leggere, riprendere qui alcune righe, ma molto brevi, Quel messaggio che proprio il presidente Mattarella ci ha portato quel giorno e che ricordiamo bene per la forza di quelle parole, parlava di Chiara, ci parlava di Chiara Lubic e diceva: Gli uomini e le donne che hanno maggior coraggio sono coloro che avvertono la reciproca interdipendenza, che hanno la pazienza di costruire, la lungimiranza per guardare lontano. Questo in realtà è il senso civile dell'unità e del carisma che Chiara Lubick ha manifestato e ha diffuso. E via via altre espressioni molto forti. E poi, come sappiamo bene, cambio di scena. Dopo poche settimane il lockdown della pandemia, in particolare quella data, l'11 marzo, e l'arresto di ogni evento pubblico, Sconvolgimento vorrei dire con un'espressione forte di ogni programmazione e per tanti, paesamento, incertezza, ma anche più di questo, dolore, morte, separazione. Ecco, ci siamo trovati in uno scenario che non immaginavamo, evidentemente. Giusto per fare un esempio, i giovani di Economy o Francesco che di lì a pochi giorni, alla fine di marzo, si dovevano incontrare ad Assisi per questa giornata internazionale, mondiale, con giovani che sarebbero arrivati da tutto il mondo, hanno dovuto di colpo rimandare a no, questo, questo evento. E giorno per giorno il dramma cresceva, restavamo ammutoliti davanti a quello che vedevamo accadere. Il Papa smascherava l'illusione di poter continuare a vivere, di rimanere sani in un mondo malato. Ricordiamo bene questa espressione, come ricordiamo l'immagine di quella piazza San Pietro vuota che non uscirà dai nostri occhi. Eppure abbiamo continuato a vederci online, abbiamo continuato a condividere, a raccontarci quello che stava accadendo quello che accadeva nella vita di ciascuno di noi. E ci siamo accorti che in realtà non tutto si era fermato, che dal silenzio di quelle strade, delle strade delle nostre città, veniva in evidenza un altro suono, altri suoni, altri segni. Ed era la vita, la vita pulsante di persone, di imprese, di enti, di associazioni, che avevano continuato a generare a generare creatività, innovazione, risposte, risposte concrete di, fatte di relazioni autentiche, di amore sociale, di resilienza, di coesione. Io potrei definirla come una rete, una rete invisibile che abbiamo visto emergere e dopo qualche giorno, mano a mano, che le cose riprendevano forza, non ci è sembrato un caso che proprio i giovani, tirassero fuori dal cassetto un'idea che era pronta, che attendeva solo lo start. Ecco, parleremo anche di quest'idea oggi, eh, un'idea che ha al cuore qualcosa di forte, perché è il desiderio, l'impegno di eh, mettere al centro della vita, della vita privata come di quella pubblica, un nuovo paradigma, l'idea del prendersi cura, della cura, ma lasciamo dire a loro, saranno eh, anche loro insieme a noi questa sera a raccontarci. Ecco, perciò, per rilanciare e raccogliere tutto questo, vorrei dire che questa edizione, l'undicesima edizione di L'Opiano Lab, ha senso più di prima. E, logicamente, abbiamo provato la tecnologia di internet che ci aveva accompagnato in quelle settimane, in quei mesi, e quasi sotto braccio, <ride> insieme agli strumenti tecnologici, Abbiamo semplicemente cambiato passo e lo Piano Lab è diventata un percorso, un percorso in tre tappe. Questa sera la prima tappa. Certo due ore non sono due giornate a cui eravamo abituati negli anni precedenti e infatti ci possiamo guardare e chiedere dove sono quelle belle chiacchierate che facevamo no? lungo eh, le strade della cittadella e dove sono i pranzi insieme, dove è quella gioia di ritrovarsi da tutta l'Italia. Questa sera concluderemo abbastanza rapidamente. Però nonostante questo non vogliamo rinunciare a sentirci ugualmente protagonisti, ugualmente ciascuno in prima fila, eh? proprio per tutto quello che abbiamo dietro le nostre spalle, proprio per questo impegno che è stato come qualcosa di pulsante nella vita di ciascuno di noi in questi lunghi mesi. Certo, davanti a noi, appunto, lo vedremo, la povertà, le guerre, la crisi del welfare, il, tema, il grande tema della sanità, e poi gli ultime, le ultime grandi sfide, il razzismo. Però lo piano Lab è nata proprio per tessere questi fili, per raccogliere la forza della vita, e perciò facciamo che anche questa serata sia una di queste tappe, uno di questi momenti. Io mi fermo qui, Ho ancora un ringraziamento di cuore a ciascuno di voi che oggi ha deciso di passare la serata qui insieme a noi all'Oppiano Lab 2020. E cedo subito la parola a Sara Fornaro, caporedattrice di Città Nuova, che ci accompagnerà nella conoscenza degli altri ospiti e nel percorso che faremo insieme. Grazie a Daniela Rupelato, docente dell'Istituto Universitario Sofia e membro del comitato promotore di L'Oppiano Lab. E buonasera a tutti, bentornati a Loppiano Lab, il laboratorio per l'Italia di politica, economia, cultura, comunicazione, formazione e innovazione, che quest'anno dalla cittadella internazionale di Loppiano si è spostato sul web. La pandemia di coronavirus ci ha dolorosamente segnati e stasera vogliamo ricordare quanti non ce l'hanno fatta, quanti hanno dato la vita per gli altri, quanti si sono prodigati per fornire cure e servizi, e quanti, in altri continenti, vivono proprio ora il momento più difficile. A causa del Covid-19 abbiamo rivoluzionato i nostri comportamenti, trovando nuove forme di interazione e di relazione. Anche lo Piano Lab si è adeguato e ha moltiplicato i suoi appuntamenti. Dopo questa serata, infatti, seguiranno altre due tappe, il 24 settembre e il 7 novembre. La modalità scelta per questo collegamento non è un caso. L'Oppiano Lab significa da sempre partecipazione. In questo modo, abbiamo una possibilità, seppur minima, di incontrarci, di sentirci parte di un unico progetto. Il titolo di questo primo appuntamento di L'Oppiano Lab è Cambiare lo sguardo per cambiare il futuro. Tutto si rivoluziona. Politiche e arte, scuole e religione, vita privata e divertimento, tutto. Questa frase tratta da Resurrezione di Roma, uno scritto di Chiara Lubic, la fondatrice del MoVimento dei Focolari. Grande figura carismatica del XX secolo, Chiara Lubic si è impegnata fortemente nel corso della sua vita a favore della comunione, della fraternità, della pace e del dialogo. La prima stesura di resurrezione di Roma risale al mese di settembre del 1949. Erano trascorsi pochi anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. C'era stato poi il referendum che aveva portato alla nascita della Repubblica e il paese era ancora fortemente diviso. C'era una grande conflittualità sociale, c'erano scioperi e occupazioni di terre e di fabbriche. Chiara Lubic era arrivata a Roma da Trento, dove aveva vissuto una forte esperienza mistica a Tonadico, poi ricordata come il paradiso del 49. Nella capitale Chiara Lubic trova una realtà urbana ancora ferita dal conflitto mondiale e alle prese con i problemi del dopoguerra. In queste circostanze scrive Resurrezione di Roma, di cui ci legge un estratto Alessandra Pasquali, attrice del gruppo internazionale Genverde. Se io guardo questa Roma, così com'è, sento il mio ideale lontano, come sono lontani i tempi nei quali grandi santi e grandi martiri illuminavano attorno a loro con l'eterna luce, persino le mura di questi monumenti. E lo direi utopia il mio ideale, se non pensassi a lui, che pure vide un mondo come questo, che lo circondava, e dal colmo della sua vita parve travolto da ciò, vinto dal male. Era sceso per ricomporre la famiglia, a far di tutti uno. Ed invece la gente, molta gente, pur comprendendo, non voleva capire e rimaneva con gli occhi spenti perché l'anima era oscura. Passo per Roma e non la voglio guardare. Guardo il mondo che è dentro di me e mi attacco a ciò che ha essere e valore. Cosicché il mio umano si fonde col divino ed i miei occhi non sono più spenti, ma attraverso la pupilla che è vuoto sull'anima, per il quale passa tutta la luce che è di dentro, se lascio vivere Dio in me, guardo al mondo e alle cose. Però non più io guardo, è Cristo che guarda in me e rivede ciechi da illuminare, muti da far parlare, storpi da far camminare. Cosicché, riaprendo gli occhi sul di fuori, vedo l'umanità con l'occhio di Dio, che tutto crede perché è amore. Vedo e scopro la mia stessa luce negli altri, la realtà vera di me, il mio vero io negli altri, e ritrovata me stessa, mi riunisco a me risuscitandomi, amore che è vita nel fratello. Così l'amore circola e porta, naturalmente, per la legge di comunione che ve insita come un fiume infuocato, Ogni altra cosa che i due posseggono per rendere comuni i beni dello spirito e quelli materiali. Ma occorre avere il coraggio di non badare ad altri mezzi. Bisogna far rinascere Dio in noi, tenerlo vivo e traboccarlo sugli altri come fiotti di vita e risuscitare i morti. E tenerlo vivo fra noi, amandoci. Allora tutto si rivoluziona, politica ed arte, scuola e religione, vita privata e divertimento tutto. Grazie ad Alessandra Pasquali. Sentire la sua voce, le sue parole, risuonare nell'auditorium di Loppiano ci dà la spinta a cambiare il nostro sguardo, per andare oltre quelle sedie vuote e per ripartire da ciascuno di noi, da qui, di nuovo uniti, anche se in modo diverso, per guardare insieme al futuro. L'esurrezione di Roma è stata definita una magna carta per il rinnovamento della società, è un testo che racchiude uno sguardo nuovo, con tanti stimoli, prospettive, implicazioni che possono applicarsi a tutte le città. Emanuele Pili, filosofo, docente dell'Istituto Universitario Sofia, ci aiuterà ad approfondirlo e a calarlo nella vita di ciascuno di noi. Vi ringrazio dell'invito e anche, ringrazio anche gli organizzatori della totale incoscienza nel, nel, nel, diciamo nell'invitarmi. E volevo anche ringraziare ehm, Alessandra che ci ha eh, permesso di entrare dentro questo testo eh, con un'interpretazione davvero bella, intensa e densa. Eh, dico soltanto che si è parlato di giovani prima, il testo che sentiamo, il testo che, eh, con cui abbiamo a che fare ora, è un testo di una ventinovenne, di, di, di una ragazza ancora ventinovenne, laica. Eh, che si muove appunto in questo contesto che ci tratteggiava Sara prima, un contesto devastato dalla guerra un contesto di, pro, di ferita eh, profonda ma nella quale appunto lei sta vivendo eh, un'esperienza un di luce altrettanto intensa almeno, o forse molto più intensa e, è difficile eh, soffermarsi su questi testi eh, nei pochi minuti che, che userò ma eh, perché sono testi inesauribili, sono testi che eh, così in una decina di minuti io posso provare a tentare di farvi assaggiare qualche cosa. E lo vorrei fare eh, facendovi notare subito la ricorrenza di alcuni termini che abbiamo ascoltato. Sono tutti termini che, che sono riconducibili al vedere, al tema del vedere. Il, il, il testo inizia con se io guardo, Roma, se io guardo all'inizio, dopo si parla degli occhi spenti del mondo, abbiamo sentito parlare di una pupilla, in un passaggio eh, sentite quante volte si ripete, non più io guardo, ma è Cristo che guarda e rivede. Il vedere attraversa da cima a fondo questo testo ed è, un, eh, ed è quindi un, eh, un tema fondamentale su cui, su cui dobbiamo riflettere. E questa insistenza ci suggerisce che il carisma di Chiara, il carisma di cui Chiara si è fatta veicolo, è una questione di sguardo, innanzitutto. Eh, da, qui, da qui penso eh, sia, sia la prospettiva con la quale leggere il titolo che è stato dato: Cambiare lo sguardo per cambiare il futuro, il titolo di piano Lab 2020. È un invito, eh, tra l'altro, a, a guardare la realtà. Se io guardo Roma, ma Roma è una città, è una. Un nome che si rifà a una situazione storica, ma che è, quella, che è quella nella quale operava Chiara, ma che va allargato, è un, è un nome simbolico. Se io guardo la mia città, se io guardo la mia città, e la guardo così com'è, ci dice così com'è, vuol dire che qui c'è una prima tentazione da, da. a cui dobbiamo sempre stare attenti quando guardiamo i problemi della nostra città. Guardarla così com'è, cioè senza proiettare su, sulla realtà, desideri e eh, opinioni nostre sulla realtà, avere il coraggio di guardarla così com'è, ma anche sotto una nuova luce. Su questo, su questo aspetto della luce torneremo, torneremo po poco più avanti. Ma eh, intanto quello che mi preme sottolineare è che qui Chiara non suggerisce che per cambiare il futuro serva un nuovo contenuto, tra virgolette, materiale, cioè una nuova idea, un nuovo contenuto materiale. Ci provo che invece quindi ci spinge a uscire da noi stessi eh, con, con un contenuto formale, cioè ci invita a rivoluzionare, la vera rivoluzione riguarda il nostro modo di pensare. Potremmo dirlo così, ci invita a ripensare come pensiamo. Parafraso qui eh, un intellettuale contemporaneo importante, che è Edgar Moren, ripensare come pensiamo. Oppure, visto che parliamo del vedere, a rivedere come vediamo. Deve cambiare la forma del nostro sguardo, non il contenuto di ciò che guardiamo. Affinché possiamo rinnovare quindi il futuro della, della società nella quale operiamo, nella quale viviamo, non bastano idee nuove, non bastano contenuti nuovi, è troppo poco. Serve una nuova forma, un nuovo stile, accompagnato da una nuova vita, da un'esistenza che si declina in una forma rinnovata. Perché? perché un vino nuovo, per essere veramente nuovo con questa metafora evangelica, richiede degli otri che siano anche veramente nuovi. Non puoi avere idee nuove se il tuo sguardo è sempre il medesimo. Si potranno partorire idee diverse, variegate, ma siccome provenienti sempre dallo stesso modo di vedere e di pensare, non saranno mai davvero nuove e innovative. Su questo penso sia importante, come dire, insistere. Il vino, un contenuto nuovo, richiede otri nuovi, una forma, uno sguardo, è uno sguardo nuovo. Ma potremmo chiederci, e questo è il vero punto, come, come guadagniamo un nuovo sguardo? Come possiamo metterci in questa nuova prospettiva? Provo a rileggervi. Eh, però vi consiglio poi con calma di riprendere questo testo, su internet lo trovate, eh, sono anche testi pubblicati, eh, per cui ci si, ci, li, si può, li si possono procurare facilmente. Prova a rileggere quella che è forse il passaggio un pochino più... Eh, che fa qualche giravolta, diciamo, e, e, ci chiede, e ci chiede un po' più di attenzione. Ecco. Dice così eh, a un certo punto.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 cosa mi sembra di vedere con voi insieme. Quello che è un po' il mistero dell'unità e della distinzione, mistero nel quale abitiamo tutti. Però riflette questa frase eh, un'esperienza antropologica fondamentale. Io eh, su questo, un'esperienza umana fondamentale, cioè pensiamo al nostro lavoro, io in particolare in questo momento, in questo periodo mi viene da pensare in particolare a ai uh, nostri diciottenni che stanno chiudendo gli esami di maturità o, o agli esami in università. Ecco, come, come, come va, come funziona questa, questa, questa dinamica eh, spesso nel nostro lavoro? Significa guardare la realtà intanto così com'è, come funzionano i nostri insegnanti, guardare chi ti sta di fronte con la massima onestà, senza sovrapporre, questo è il primo il primo grande rischio che ci può essere. Questo vuol dire esporsi, esporsi radicalmente. Qui c'è la dimensione vera della cura. Cioè, vuol dire immergersi radicalmente nella vita dell'altro e mettere il nostro impegno affinché eh, questo possa esprimersi al meglio. Generalmente questa operazione può anche generare frustrazione in noi, perché questo, anche questo è un dato antropologico oggettivo no? nel lavoro spesso... Eh, si tratta di dover eh, a, a spingere il nostro impegno fino al punto, direi così, fino al punto di dover eh, quasi non capire più il perché ci eravamo messi in quella operazione. Ecco, allora in quell'azione eh, precisa. Per cui eh, significa spingerla fino a questo punto, questa cura. E quando è che invece avviene questo ritrovarsi, Ci riunisco, mi riunisco a me risuscitandomi nel fratello, dice. diceva Chiara nel suo testo, Quando di fatto germoglia eh, nella sua autenticità l'altro che sta di fronte a me. Nel suo germogliare c'è il mio ritrovarmi. È allora che scopriamo che in realtà in tutta questa operazione noi non siamo mai stati soli, tutto questo... In questo, in questo nostro sguardo e in questo nostro, che ha accompagnato il nostro agire, non siamo mai stati soli. E allora il nostro sguardo muta, ci chiedevamo come muta il nostro sguardo. Il nostro sguardo muta in quanto viene, diciamo così, come spezzato e risintonizzato con lo sguardo dell'altro. A volte, dobbiamo essere molto sinceri, questo eh, può anche non avvenire può anche sembrare che non, non avvengano, che gli altri non rispondano. Allora a volte questa rinascita, questa risurrezione è veramente solo oggetto di fede nella nostra vita. Ma qui, dicevo, c'è il mistero eh, del dell'unità e della distinzione, perché in realtà ci scopriamo veramente noi, scopriamo la realtà vera di noi, solo donandoci ad un tu. In questo senso il lavoro è un tema fondamentale, eh, da, da tenere al centro della de, de nostra riflessione so, l'io solo donandosi a un tu si realizza quindi, ma questo significa che mi scopro scoprir, scoprirsi scoprirsi donandosi a un tu significa che mi scopro altro da, dall'altro, cioè altro da chi ho davanti, quindi me stesso mi scopro me stesso solo perché solo perché diciamolo così mi sono fatto uno con l'altro solo perché ero profondamente unito all'altro, alla sua condizione, così com'è. Ci scopriamo distinti solo perché abbiamo vissuto l'unione. E allora, abitando questo mistero, credo che eh, riceviamo una nuova luce. È quando, è quando riusciamo a vivere eh, in questa dinamica che eh, la, a, eh, acquisiamo una nuova luce che guida il nostro sguardo. Chiara però, in quel testo, ci avverte di un'ultima cosa, e con questa veramente chiudo, ci avverte che dobbiamo avere il coraggio di non guardare ad altri mezzi. Cioè ci dice che solamente questa è la via, solamente questa è la via per rinnovare, per avere altri nuovi, in cui incanalare, veicolare, un guardare nuovo, un pensiero nuovo. Ecco, chiudo quindi con una domanda che vuole essere anche un po' una provocazione, cioè una chiamata a uscire. Avremo noi il coraggio di non badare ad altri mezzi? Ecco. Grazie dell'ascolto. Grazie davvero Emanuele Pili per questa analisi così profonda e coinvolgente. Per chi volesse comprenderlo meglio, come Emanuele stesso ci ha consigliato, questo testo di Chiara Lubic è stato approfondito anche dalla Scuola B.A., il centro studi del Movimento dei Focolari, nel testo Resurrezione di Roma, edito da Città Nuova Editrice. Continuiamo il nostro percorso con dei compagni di viaggio speciali che hanno accettato di mettersi in dialogo. Abbiamo con noi Marco Revelli, storico, sociologo, giornalista, docente dell'Università del Piemonte Orientale a Medio Gadro. Abbiamo Lucia Fronza-Crepaz, esperta di co-governance, coordinatrice dei progetti della Scuola di Preparazione Sociale di Trento. E abbiamo Vincenzo Linarello, presidente di Goel, gruppo cooperativo. Una comunità di persone, imprese e cooperative sociali che opera per il riscatto e il cambiamento della Calabria e direi non solo della Calabria. Revelli, il titolo di questo primo appuntamento di Loppiano Lab è Cambiare lo sguardo per cambiare il futuro. Lei ha la capacità di saper leggere e sintetizzare le evoluzioni sociali. Ci aiuta a capire com'è cambiato il nostro sguardo nei duri mesi che abbiamo vissuto? Il, il testo di Chiara Lubi, che è un testo davvero di straordinaria intensità e anche di straordinaria attualità, anche se è un testo scritto immediatamente a ridosso di quella grande catastrofe che fu la seconda guerra mondiale, tuttavia ci parla, ci parla. Come, come contemporanei. È un testo che parla della, di Roma, dello, dello stato di caduta eh, di Roma e della necessaria risurrezione. Ma Roma, come dire, è una metafora: Roma eh, non è solo Roma, è la civitas hominis, è la, la nostra condizione umana come storicamente eh, si dà nella, nella nostra convivenza, nel sistema di relazioni che stabiliamo. E, e giustamente in questo, in questo uso reiterato dello sguardo, noi abbiamo da una parte eh, lo stato di cose presente, eh, lo stato di cose così come viene descritto, senza infingimenti eh, con una eh, rigorosa eh, verità eh, si apre dicendo se io guardo questa Roma così com'è sento il mio ideale lontano e più avanti passo per Roma e non la voglio guardare perché eh, quello che rivela lo sguardo lo sguardo non ancora eh, rovesciato non ancora educato dalla, dalla fede e dall'amore nei confronti dell'altro, eh, lo sguardo sulle cose così come sono eh, ci rivela una realtà caduta. Eh, lo, sguardo, lo sguardo suo e lo sguardo di Cristo perché a un certo punto eh, dice guardava il mondo così come lo vedo io ma non dubitava. Insaziato e triste per il tutto che correva alla rovina. Questo, questo tutto che corre alla rovina. Quanto, quanto ritroviamo, per certi versi, del nostro stato d'animo oggi, quanto ritroviamo del nostro sguardo sul, sul nostro stato delle cose eh, così come eh, ci avvengono intorno e davanti questo, questo, questo senso di mondo che corre in una direzione insensata e eh, che in fondo eh, per certi versi il, il virus ci ha aiutato a vedere con maggior chiarezza eh, il, il, il virus ci ha fissati nel momento in cui dopo quel 10 di marzo ci siamo immobilizzati come se fossimo stati congelati nell'atto stesso che stavamo compiendo in una sorta di istantanea, Beh, ci, ha, ci, ha, ci ha permesso di guardarci e di leggerci, di leggere il libro di cui eravamo, eravamo in qualche modo parte. E ci, ha, e ci ha chiarito il fatto che eravamo malati prima ancora di ammalarci, eravamo ammalati, la nostra società era per molti versi eh, ammalata prima che la pestilenza arrivasse a riempire gli ospedali e, eh, e, e le sale di rianimazione, di, di terapia eh, intensiva. Erano, eravamo ammalati... Eh, dentro, nell'anima, il virus ci ha obbligati a distanziarci, a isolarci, a isolarci per rispetto e amore di noi stessi e degli altri, sia ben chiaro. E tuttavia noi sappiamo, scopriamo riguardandoci che in fondo eravamo, in gran maggioranza, già distanziati prima che il modo di vivere e di pensare prevalente ci aveva atomizzati, ci aveva individualizzati. Noi, noi usciamo da un paio di decenni di individualismo radicale in cui il pensiero dominante, il paradigma dominante è stato un paradigma di competizione e di solitudine e quel paradigma che ha nella, nella celebre frase della signora Thatcher non esiste la società, esistono solo individui ha ah, la sua cifra fondamentale che, che è la rottura del legame, che è la rottura della solidarietà e l'abbiamo pagate quelle, quelle colpe per certi versi, l'abbiamo pagata quella dimensione esistenziale, quel nostro egoistico individualismo l'abbiamo pagata eh, non premunendoci l'abbiamo pagata tagliando eh, quelle che erano invece le spese essenziali e valorizzando il superfluo, l'inutile eh, la vanità eh, è un'altra delle frasi eh, di Chiara con uno stridente contrasto il mondo con le sue sozzure e vanità e' vanità, abbiamo vissuto molto eh, di eh, vanità e oggi, e oggi lo scopriamo di fronte all'essenziale, nel momento in cui eh, il, il virus è arrivato, come, come è scritto nel libro di Giobbe eh, e come il Satana invita Yahweh a fare, ci ha, ha toccato eh, nelle ossa e nella pelle, ci ha toccato nei nella nostra dimensione vitale. Ecco, a quel punto noi scopriamo eh, quello che avevamo sbagliato. Cioè, siamo costretti a eh, imporci di non ripetere quegli, quegli errori. Il rischio, davvero, il rischio mortale che noi eh, eh, oggi eh, mh, siamo chiamati ad affrontare, ad evitare, è il rischio di... Eh, una volta svuotate le sale di rianimazione, una volta calati i contagi sotto il rapporto fatidico R1-R0 e così via, il rischio è che noi crediamo di poter tornare a fare come facevamo prima e invece dobbiamo rivoluzionare eh, lo sguardo, se vogliamo davvero eh, avere un futuro, non costruire un futuro, avere un futuro, perché le cose sono andate avanti al punto tale che il rischio è davvero quello di eh, eh, consumare il nostro, il nostro futuro. Grazie, eh. professore. Come diceva lei, bisogna proprio cambiare lo sguardo per cambiare il futuro. Lei ha parlato, richiamando anche lo scritto di Chiara Lubic, di questi legami allentati, legami che vanno ricostruiti, che vanno potenziati, che vanno tessuti. Di questo ci può parlare Lucia Fronza Fronzagrepaz, lei è esperta di co-governance, di partecipazione, ci può spiegare come ognuno di noi può diventare protagonista del cambiamento, può riallacciare questi rapporti, ognuno lì dove si trova. Sì, grazie. E ringrazio anch'io eh, la nostra lettrice perché davvero ci ha riportato alla potenza eh, di chi... E, io ho subito il fascino, eh, come Marco Revelli diceva, di questo scritto, ma eh, tanti anni fa. E mi ha sempre colpito il fatto che è vero che Roma è comunque una città simbolo, ma Chiara scrive di Roma anche perché era lì che abitava. E questo mi ha sempre affascinata, che io posso essere parte della storia della mia città di appartenenza. Io posso essere parte della sua resurrezione. E il pensiero va subito alla pira che parlando della città nella, nel 1954 le chiamava unità viventi, in cui si concentrano i valori essenziali della storia passata e futura. Ecco, le domande delle nostre città sono tante e sono complesse e vanno dal pericolo di farne una discarica per ogni problema, o quello di farne o di subirne il luogo per eccellenza dell'anonimato, dove tu vivi, nasci, vivi e muori, senza che nessuno si sia accorto che tu ci sei. Ma di fronte a questo testo e anche il fatto che siamo insieme con questi sguardi, come dire, diversi, ehm, mi sembra che ci spinge appunto a cambiare il nostro atteggiamento, a metterci dalla parte dell'alba invece che dalla parte della notte, diciamo dalla parte del bambino che nasce e non delle doglie del parto. Ecco, quello di cui parlerò, e cioè di, di questa nuova modo di stare dentro la città, cioè la co-governance, non è frutto di un lavoro mio, ma di un popolo e, e condensato anche dentro a un convegno che è stato fatto a gennaio del 19, ma che eh, si sta sviluppando e eh, avrà il prossimo appuntamento a, in aprile Covid-19. Eh, eh, chiuso. Mm, e mi pare che, um, appunto, eh, sono tre le direzioni che dobbiamo seguire. Primo, sperimentare sul campo cosa vuol dire lavorare per una società più inclusiva e solidale, cioè fare delle nostre città, avere il coraggio, osare di fare delle nostre città un laboratorio di sperimentazione, ma anche e qui Emanuele Pili ci ha aiutato, a interrogarci su quali valori fondare. Cioè anche la visione, su quali valori fondare la nostra azione, che cultura nasce dalle nostre esperienze, e dialogare con chi di noi si occupa di fondare il pensiero, sia dottrinale che spirituale. Chiara ci dice che è anche una questione spirituale. Poi la terza è coinvolgersi. E lasciarsi coinvolgere in ogni tipo di dialogo da tutti gli spunti di vita. Sono le diversità che ci salveranno, non lo stare con i nostri omologhi. Ecco, oggi in Occidente ci siamo spessi assuefatti alla democrazia, alle sue procedure e l'abbiamo presa come una manifestazione data, fissa, immobile, al massimo da difendere. Ecco, occorre invece ridare allo strumento democratico che, quella che è la sua vera natura, quella di un processo. C'è un bellissimo libro proprio di Daniela Ropelato, permettimi Daniela di citarlo, La democrazia intelligente. Ecco, lì si parte dal fatto che la democrazia è un processo, non è qualcosa di dato e dobbiamo viverlo osando, come un processo, un processo che si evolve nel tempo e nella geografia, quindi no esportazioni di democrazia. Oggi appunto la crescita culturale di larga parte della società, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, permettono di avere a disposizione dentro la società, nelle nostre città, una ricchezza che va messa a frutto nella ricerca di regole e di strumenti per una convivenza appunto sempre più inclusiva e serena tre esempi fra i tanti occorre un modo per coinvolgere le donne la loro assenza non è più sostenibile occorre un modo per coinvolgere i giovani per avere la loro capacità di affrontare positivamente il cambiamento e dare loro lo spazio della propria realizzazione ma anche della realizzazione della società occorre coinvolgere i nuovi cittadini la loro energia e capacità di futuro, anche se non hanno le carte in regola, con la partecipazione possibile. Ecco, allora, oggi l'attualizzazione e l'efficacia dei processi democratici passano da una decisa apertura di credito verso la partecipazione. C'è una parola bellissima di Papa Francesco, parlando ai cittadini romani, lui dice, e cito, questo è il compito di un cittadino, essere artigiano di fraternità. Questa parola artigiano è bellissima. Ho preso la Treccani, l'Enciclopedia Treccani, dice l'artigiano è colui che esercita un'attività anche artistica. Il bello nella città ha tanto da dire. Per la produzione di beni o anche la riparazione di beni tramite il lavoro manuale proprio, senza lavorazione in serie, svolto generalmente in una bottega. Ecco che ritorna la bottega, il laboratorio, la città come il luogo da percorrere perché è la mia città. Allora, eh, il partecipare, qui riprendo ancora un concetto sviluppato nel libro di Daniela Ropelato, il partecipare scaturisce dalla condivisione di una appartenenza a una vicenda comune. Cioè non è solo prendere parte, ma essere parte, sapere di appartenere alla città. Ecco, allora la partecipazione può creare spazi inediti di collaborazione tra la mediazione del politico, la qualità tecnica dell'esperto, la competenza del burocrate, l'esperienza quotidiana del cittadino che la attraversa continuamente la città, quindi ne sa di città. Tutte componenti necessarie per un buon governo. Allora, il cambiare lo sguardo, a mio parere, vuol dire dare un contributo ad una apertura di credito reciproca. Che rappresenta appunto una scelta strategica, il modo più consono di vivere dentro la città. Del resto, mi pare, siamo agli inizi, però una qualche idea nuova di co-governance, questo Covid, ce l'ha fatta fare. Penso al mio ruolo di cittadino, ma quando mai abbiamo letto i DPCM? Abbiamo cominciato a leggere i DPCM, abbiamo cominciato a vedere e a pretendere che il, il Premier ci spiegasse quali sono. Abbiamo capito che la norma, non basta scriverla per diventare norma sociale applicata, va condivisa e nella formazione e nell'attuazione. Allora, per esempio, ci siamo accorti che se io non collaboravo, se io non stavo a casa, non mettevo la mascherina, non mettevo i guanti, non, non sanificavo, gli altri dipendevano dalla mia negligenza, dalla loro malattia o dalla loro sanità. Ecco, questa esperienza in cui abbiamo capito che il tessuto della nostra sanità pubblica e della nostra sanità privata, quindi della nostra città pubblica e privata, passava dalla mia collaborazione. Questa è un'esperienza che non dobbiamo dimenticare, se no abbiamo patito invano. vano. Ecco. Grazie. Grazie, Lucia. Per la mascherina ricordo che vale la pena metterla ancora. In questi giorni, su tutti i giornali, si è sentito molto parlare di Calabria. Però, come dicevi anche tu, Lucia, tutto dipende dal nostro sguardo. Abbiamo qui con noi Vincenzo Linarello, Presidente vi è letto all'unanimità di Goel gruppo cooperativo non si può dire tutto di Goel, è una realtà troppo grande, vi dico soltanto che conta 12 imprese sociali due cooperative agricole, due associazioni di volontariato, una fondazione 29 aziende e che taccio per quanto riguarda le comunità di accoglienza le residenze sanitarie e tanto altro c'è anche una linea di moda etica di fascia alta ma Goel Linarello è soprattutto un progetto politico e culturale. Che grazie alle imprese e all'economia vuole rafforzare la sua proposta di cambiamento. Questo per prevenire e contrastare l'infiltrazione mafiosa. È una strada alternativa. Può parlarcene? Certo, eh, noi mh... Intanto da calabresi ci siamo posti il problema eh, di non essere soggetti passivi del nostro futuro, di non arrenderci all'ineluttabilità eh, di qualcosa che sembrava non poter mai in nessun caso, ecco, attraverso nessun modo, cambiare in Calabria. E allora per fare questo abbiamo capito che la parola chiave è comunità. Quando tu hai di fronte un sistema, come quello che c'è in Calabria, dove eh, l'andrangheta è collegata con le massonerie deviate, che a loro volta esprimono la politica corrotta, in qualche modo tu capisci che di fronte ai sistemi non esiste che il singolo la, o la singola organizzazione ce la possa fare. L'antidoto ai sistemi di morte sono le comunità. E però non una comunità qualunque. Una comunità che è capace di creare alternativa perché la libertà è figlia delle alternative. Non c'è la possibilità di esprimere la libertà se non si costruiscono le alternative. Alternative soprattutto di risposta ai bisogni concreti delle persone. Allora, in questa logica abbiamo creduto e poi abbiamo sperimentato la forza e la potenza del mettersi insieme, del fare sistema che oggi viene rappresentata quando facciamo le nostre assemblee di Goel dove vediamo eh, gente che viene da diverse parti della Calabria perché noi siamo nati nella Locride ma siamo oggi presenti sulla piana di Gioia Tauro siamo presenti nella provincia di Catanzaro, di Vibbo ora siamo in questa alleanza stupenda e feconda anche con la comunità Progetto Sud di Lamezia Terme e allora quando facciamo le assemblee, nazionali di, eh, le assemblee annuali di eh, Goel e vediamo nella stessa assemblea gli agricoltori che si interessano di come, di come è andata la stagione turistica, gli operatori turistici che cercano di capire come stanno andando avanti il lavoro degli operatori sociali, il lavoro degli operatori sociali che cerca di capire come, viene, come vengono portati avanti per esempio le attività artigianali e tutti, ognuno in un territorio diverso e ognuno in un settore diverso si sentono parte di un unico progetto politico-culturale di cambiamento allora capisci che quello è il vero risultato non è tanto um, le attività che poni in essere le attività che poni in essere sono una specie di plastica in miniatura che dimostra che sull'etica è possibile andare a costruire un futuro. Noi peraltro stavate parlando di democrazia, noi ci, mh, ci siamo posti il problema a partire dalla nostra esperienza, se la democrazia che oggi c'è in Italia va bene così com'è. E ci siamo detti che no, la democrazia che oggi c'è in Italia è vecchia 200 anni. La democrazia che oggi c'è in Italia è di stampo illuministico. Quando qualcuno in Italia dice, e lo sentiamo spesso, io sono stato eletto con la sovranità popolare, quindi faccio quello che mi pare, ci vediamo alle prossime elezioni, esprime concetti di democrazia vecchia, fondata e centrata sulla questione del voto. La dottrina sociale della chiesa ci esprime un'altra democrazia potentissima che ancora probabilmente neanche noi abbiamo capito quanto sia innovativa e capace di trasformare il mondo dice sostanzialmente che lo stato siamo noi dice che alla base dello stato al cuore dello stato ci stanno i cittadini ci sta il popolo e dice una cosa fortissima potentissima un'idea politica di grande fecondità, che è quella della sussidiarietà verticale. Dice che non è lecito fare e decidere più in alto ciò che può essere fatto e deciso più in basso. Non dice non è consigliabile, dice non è lecito. E uno lo capisce perché se tu comprendi che lo Stato siamo noi, che lo Stato è la gente, i cittadini, capisci che ogni volta che tu porti più in alto quello che in realtà potresti e dovresti fare tu, perché è una tua responsabilità come cittadino, stai abdicando alla democrazia. E allora collegandosi con quello che si stava dicendo, il lockdown, quello che abbiamo assistito oggi in Italia in questi eh, tre mesi paurosi di chiusura, di isolamento, è la dimostrazione che queste non sono teorie, è la verità ma non ce l'avrebbe fatta lo Stato centrale a, ad arrivare dove siamo arrivati, non ce l'avrebbe fatta a provvedere in questa situazione in ogni contrada d'Italia, in ogni vicolo ai bisogni che sono sorti. E allora abbiamo visto una cascata di mobilitazione di persone, famiglie, eh, parrocchie che si sono messe in moto pur con tutte le precauzioni, pur con tutte le difficoltà. Per prendersi sulle spalle i drammi delle persone. Ed è così che lo Stato, le istituzioni, con lo Stato cittadini sono riusciti in qualche modo a reggere. Qual è l'errore? Noi con Comunità Progetto Sud abbiamo scritto una lettera appello per richiamare l'attenzione la, la, sulla drammatica situazione economica che ha lasciato al, al Sud il lockdown e tra le cose che diciamo, guardate che stiamo sbagliando se pensiamo che la ripartenza sia un problema centrale, un problema da discutere a Roma, un problema da discutere nel chiuso delle giunte. Perché se ce l'abbiamo fatta ad arrivare fin qui è perché si è attivata questa catena di sussidiarietà e questa catena di sussidiarietà ora, proprio ora, che è il momento più delicato di ricostruzione, di rilancio di tutto quanto, non va licenziata e mandata a casa. Va coinvolta, va ascoltata, perché magari scopriamo, come si diceva prima, che dall'ascolto vero e profondo la gente ci dice anche le soluzioni. Oggi io vedo che non c'è un'idea su come far ripartire l'Italia. C'è l'idea che si sparge un po' in giro, un po' di... Aiuti economici e quindi si riattivano i consumi e dall'altro lato c'è l'idea che si aprono l'accesso al credito alle imprese e quindi le aiutiamo a non morire. Ma questo è pericoloso, intanto perché i buchi nelle imprese non si, non si coprono con i prestiti, lo, lo, lo sanno tutti anche chi non è esperto di imprenditoria. E poi in seconda istanza perché non ce la possiamo fare pensando che lo Stato è solo fatto di rappresentanza politica e istituzioni, o lo Stato cittadini che è alla base delle istituzioni, che è alla base della rappresentanza politica, scende in campo e viene responsabilizzato anche in questa fase, oppure rischiamo di non farcela. Grazie. Chi volesse partecipare al dialogo tra, con i nostri relatori, ma anche con Emanuele Pili, può lasciare un commento? qui nella chat, oppure può mandare un messaggio, trovate il numero nella, nella nostra chat. Continua il nostro dialogo, Revelli, la chiamano in causa. Si parla di come rinnovare, di come recuperare il senso vero della democrazia. Come fare partendo da noi? C'è anche un messaggio di Silvio Minnetti, presidente del Movimento Politico per l'Unità, che chiede quale paradigma può rinnovare la Repubblica? Beh, direi che la domanda chiave del, del discorso. Quando, quando diciamo che eravamo malati prima di ammalarci, eh, si intende che il paradigma che dominava eh, il nostro modo di vivere e di pensare era un paradigma sbagliato. Eh, io lo definirei un paradigma proprietario, eh, l'idea che eh, il mondo, la, la nostra casa comune, in qualche modo, ci appartenga. Questa idea eh, proprietaria eh, di ciò eh, che ci sta intorno, che siano eh, persone, che siano esseri viventi o che siano cose, che sia l'ambiente. Eh, che sia l'altra parte del vivente così via. Per lungo tempo noi abbiamo vissuto eh, su questa idea proprietaria di una casa comune che invece non è nostra, non, non ci appartiene, non ci appartiene nemmeno in condominio eh, è invece qualcosa di cui dobbiamo prenderci cura, di cui dobbiamo fare manutenzione, di cui soprattutto eh, dobbiamo... Eh, fare in modo che eh, sia davvero la casa di tutti. E questo passaggio dalla proprietà alla cura, eh, eh, a mio avviso, è il difficile eh, passaggio eh, da una condizione destinata ad andare alla rovina, eh, perché eh, il modo con cui eh, viene, viene trattata la, la casa comune eh, è rovinoso. E quindi il passaggio da una condizione e da uno scenario di questo tipo a uno scenario di resurrezione. Questa, questa idea del, del, del cambiamento dello sguardo implica cambiare eh, sia come si guarda. Eh? Si guarda a ciò che ste, ci sta intorno, eh, come si guarda a, a qualcosa che ci può appartenere che vorremmo che ci appartenesse, che vorremmo trattare come cosa nostra, o si guarda eh, a quello che ci sta intorno eh, come a qualcosa che bisogna condividere, che bisogna condividere con tutti e rispettare. Questo direi è il primo aspetto del, dello sguardo, come si, sguarda, come si guarda. Eh, ma poi eh, il problema è anche che cosa si guarda, dove posiamo eh, lo sguardo. Su chi lo posiamo, chi riconosciamo, quante, quante persone, quanti gruppi sociali non abbiamo riconosciuto prima che l'epidemia ci, ci, ci toccasse nel, nel, nella carne, nella pelle e nelle ossa? Quanta, quante persone si sono prese cura di noi che noi prima non avevamo neppure visto? Quante persone che svolgono lavori eh, invisibili spesso, poco visibili, sono quelli che sono stati definiti del eh, back office, eh, quelli che non stanno in primo piano, che non sono ben visibili, che non sono sotto le luci dei riflettori, che non vanno in televisione, che non fanno cronaca eh, e, e storia, ma sono quelli che al mattino alle 5, eh, alle 5 eh, eh, preparano le merci perché poi noi le possiamo consumare, sono, sono quelli eh, che appunto si prendono cura delle filiere eh, della vita e che sono relegati a, ai livelli più bassi della piramide sociale, sono quelli delle poche centinaia di euro al mese di stipendio in contrapposizione con quelli che invece ne guadagnano decine eh, di migliaia e che spesso sono inutili, sono quelli che sono stati confinati in casa o nel cosiddetto smart working, ma chi lavora sui corti, sulle filiere della vita, beh, quello a lungo è stato eh, scartato, è stato considerato eh, di serie B. Mai più queste cose, nel nuovo paradigma non possiamo trattare eh, il, il back office e il front office come se fossero due mondi separati, il mondo della luce e il mondo dell'oscurità. Il mondo dell'oscurità deve al nuovo sguardo, deve tornare eh, alla vista, deve aver restituito tutta la sua eh, dignità, così come eh, i settori nei quali vale la pena spendere, quelli in cui non vale la pena farlo. Abbiamo trattato tutto il sistema della sanità, in particolare la sanità territoriale, come eh, qualcosa che poteva essere sacrificato a investimenti più lucrosi. Eh, più promettenti, quelli che fanno salire le quotazioni in borsa, quelli che fanno eh, la, la, la fortuna eh, dei, dei, dei, dei possessori di, di, di azioni e così via. E, e, e poi ci siamo scoperti a dover fare il triage eh, in base all'età e alla speranza di vita, perché questo è successo, questa estrema disumanizzazione che non sta nell'ordine naturale delle cose, che sta nell'ordine artificiale delle cose, cioè della società che abbiamo costruito in modo sbagliato. Eh, far circolare l'amore, eh, che è un principio fondamentale, eh, sia per chi ha, ha la fede che per chi non ce l'ha, far circolare l'amore vuol dire far valere un principio di reciprocità e di responsabilità reciproca, eh, di contro invece a quel paradigma proprietario che tratta uomini e cose eh, eh, solo in base a ciò eh, che ci può far comodo o meno, ciò che ci può produrre utile o meno. La rivoluzione dello sguardo, secondo me, è questa. Io avevo una domanda per Lucia Frunzakrepatz, ma prima darei un po' di spazio a quanti stanno commentando e stanno ringraziando per quello che state dicendo grazie Vincenzo, scrive Gianni Cerutti è una nuova musica che ascoltiamo il cuore dello Stato siamo noi bellissima definizione carica di responsabilità essere artigiano di fraternità scrive Francesca Gabbibo dalla Sicilia è un'esperienza entusiasmante nella mia piccola città Comiso, Ragusa, stiamo vivendo da un anno e mezzo un'esperienza di laboratorio con la maggioranza, le opposizioni, le parti sociali che svolgono un ruolo nella città. Siamo diventati un piccolo luogo del dialogo, per rendere tutti consapevoli e compartecipi della vita amministrativa. Si sfadano i luoghi comuni. Nell'incontro si parte dalla verità, dalle carte, e dalla realtà. La cosa bella è il rispetto profondo di tutte le parti politiche nei confronti del gruppetto promotore. Concettina Candeloro ci dice grazie Vincenzo, hai dato concretezza a quanto aveva detto Lucia, mettendo l'accento sulla consapevolezza e sulla responsabilizzazione del cittadino. E ancora, la domanda che volevo fare io a Lucia Fronzagrepaz era relativa al suo rapporto con la fondatrice dei Focolari, Chiara Lubic. Lei l'ha conosciuta, è stata vicina. Ha visto il suo sguardo sulla città. Quindi io volevo chiederle se ci raccontava qualcosa a questo proposito. Unisco però anche la domanda che arriva da Vincenzo da Salerno. La democrazia come processo in molti contesti cittadini non esiste perché spesso manca la scintilla che dovrebbe avviare questo processo. Cioè contesti concreti al di fuori delle mura domestiche in cui i cittadini possano incontrarsi e riconoscersi nella loro diversità e si sentano sollecitati a costruire dal basso soluzioni ai problemi. Come fare per cercare o creare questi contesti? A chi rivolgersi e come coinvolgere eventualmente le istituzioni? Crepa su uno sforzo di sintesi. Sì, non è esattamente il mio dono ma cerco di farlo. Allora, secondo me la risposta a questa domanda ce la dà proprio Chiara, perché ho tentato di mettere in quattro passi l'approccio di Chiara alla città. Era bellissimo andare a visitare delle città con lei. Un piccolo fatto, eravamo a Palermo un po' di anni fa e e io sono arrivata due giorni dopo Chiara e lei stava parlando e a un certo punto entra volevo entrare nella, nella sala e lei ha saputo questo, ha detto no, deve ascoltare e, e guardare un album e una registrazione eh, che avevano preparato per Chiara con la storia civile e religiosa della città, cioè eh, non si può parlare Così a una città, bisogna conoscerla una città, bisogna attraversarla, bisogna conoscere le ferite le risorse di una città. E questo è il primo passo che Chiara ci chiede. Sì. Mm, lo diceva molto bene Marco, Marco Revelli prima, e, cioè la città va conosciuta. Chiara non andava a parlare pur avendo un grande ideale così, prima voleva conoscere la storia eh, civile, religiosa della città a cui parlava. Poi un altro passo importante è che Chiara e noi anche crediamo che ogni città nasconde in sé un suo disegno. Una cosa bellissima che ci dona il carisma di Chiara è questo, che ci fa scoprire di avere una storia. Bene, anche le nostre città hanno una storia e va approfondita questa storia e eh, per... Ehm, per questo sguardo nuovo non è che noi andiamo come un'armata a far risorgere la città, ma scopriamo dentro la città il disegno che già c'è, cioè il disegno dentro la città, un po' come diceva Vincenzo. Se noi abbiamo uno sguardo nuovo, se noi tiriamo fuori il bello che c'è, il bello c'è, la città nuova c'è già, e questo è il secondo passo. Il terzo passo eh, per Chiara nasce sempre da un'opzione per chi non ce la fa. Cioè lo sguardo di Chiara parte sempre da lì. Se dobbiamo fare un disegno sulla città, la punta del compasso va messa, direi, fuori le mura. Su chi non, non ce la fa, su chi è fuori, su chi non ha le carte in regola, su chi non ce la fa ad autorappresentarsi. Questa è un'opzione assoluta per Chiara, perché se vuoi parlare di disegno, se vuoi ricostruire la città, ed era molto chiaro per lei e, e credo anche per noi, non sono azioni da fare per i poveri, ma rendere i poveri, e per poveri tengo tutto ciò che nuove, vecchie povertà, anzianità, solitudine, qualunque povertà, rendere soggetti di una comunità che si autosviluppa. Quindi non azioni per i poveri. È davvero, direbbe Vincenzo, la vecchia politica, la vecchia democrazia. Ma qui bisogna che insieme troviamo qual è lo sviluppo. Una città che va bene per i minimi, va bene per tutti. La quarta cosa è avere questo sguardo nuovo, mantenere lo sguardo nuovo anche quando è difficile quando incontro i miei limiti e i limiti degli altri. E questo è chiaro che non vuol dire eh, negare, come dire, non vuol dire subire passivamente le distorsioni del sistema, assolutamente, perché le distorsioni del sistema vanno combattute. Quindi non è un'amitezza che ti fa stare eh, sul, sul, sulla riva del fiume ad aspettare il cadavere, è un'amitezza attiva. Ecco, quindi non subire passivamente le distorsioni del sistema, ma accettare i propri limiti, accettare i limiti degli altri, accettare la sconfitta e avere la forza di non rimanere sotto le difficoltà, ma di trovare la strada e molte volte le piccole strade. Perché ecco la risposta, se volete, alla domanda che faceva prima l'ascoltatore. Il circolo virtuoso, per Chiara, per noi, per chi ha questo sguardo nuovo e crede nella risurrezione che c'è già dentro le nostre città, il circolo virtuoso può nascere da chiunque, da un sindaco, da un consigliere di minoranza, da due cittadini che si mettono insieme, da un'associazione, da chi ha il coraggio di alzarsi in piedi. Magatti diceva, sembra che le nostre città vadano velocemente verso il rompersi del tessuto, ma se un gruppo di cittadini si mette e quotidianamente mette in circolo della moneta buona, di rapporti buoni, scaccia la moneta falsa. Grazie. Leggo ancora qualche commento che è arrivato. Fabrizio Faiola ci scrive, ci scrive tanto, sintetizzo. Per tutto ciò, per essere artigiani di fraternità, ci vuole coraggio e unità. La sfida che ci attende è difficile, epocale. Ma chi è qua, credo che abbia la consapevolezza che tutto dipende da ognuno di noi. Cambiare il nostro sguardo, guardare ciò che ci sta attorno, chi ci sta attorno. Quello sguardo di cui parlava Chiara Lubic, andare oltre, vedere l'invisibile oltre il visibile. Cambiare lo sguardo per cambiare il futuro. Ci vuole profondità, far circolare l'amore, grazie a tutti. Rossi Jimenez ci scrive... Sento speranza, non mi sento sola, sono disposta a fare la mia piccola parte. Angiolina Guerrini, credo che il patto politico partecipativo di Tommaso Sorgi sia un vero viatico per arrivare alla co-governance vera nella comunità tra eletti ed elettori. Marco Bovina, la soluzione dei problemi locali e particolari dal basso non rischia di creare un mondo frammentato senza un modello di società da realizzare? La risposta? Tenetela pronta per dopo. Noi parlavamo di cambiare lo sguardo per cambiare il futuro. Devo dire che parlando con Vincenzo Linarello, prima di cominciare questa diretta, eh, ci ha spiegato un po' il metodo che, che loro utilizzano per andare controcorrente. Io sono rimasta molto colpita. Quando c'è stato qualche att attentato e lui ci diceva che ce ne sono stati diversi, loro organizzano una festa. Questo è frutto della follia creativa, ci diceva Linarello, che è il terzo di tre passaggi importanti. Ce ne può parlare? Magari saremo folli con lei? Penso che bisogna attivare il microfono di Linarello, per favore. intanto leggo un altro messaggio mentre si attiva il microfono di Linarello da Pasquale Andrulli l'azione per i poveri fa parte di una cultura tavica che è solo caritativa e non inclusiva che ridona dignità umana Andrea e Alperi Ah ecco, perfetto okay. Allora, sì ehm, più volte un po' ci viene posta questa domanda rispetto a al percorso che abbiamo fatto insomma no? eh, io parto intanto col dire eh, lo dicevo poco fa anche in una telefonata ad una persona eh, che la frase io è da 18 anni che, che, ho, che ho provato in qualche modo a mettermi al servizio di questa terra eh, e penso che la frase che ho sentito di più eh, in tutti questi anni in Calabria è stata sempre non ci sono le condizioni per farlo. Sempre, non ci sono mai le condizioni per farlo. E probabilmente analizzando razionalmente le cose è anche vero. Allora nel corso del tempo, ovviamente quello che vi dico è, è il frutto di riflessioni eh, a posteriori, insomma, abbiamo scoperto che funziona un metodo particolare un metodo fatto di tre momenti il primo momento è l'ascolto non pregiudiziale lo diceva chi mi ha preceduto il secondo momento è invece la fede pregiudiziale e il terzo momento è la follia creativa vediamoli eh, insieme il primo è l'ascolto non pregiudiziale l'ascolto non pregiudiziale è molto difficile da fare è difficile da fare perché se lo fai davvero è molto doloroso e devastante. Quando tu ti immergi nei problemi del territorio, nei problemi delle persone e ti immergi mh, non solo con la testa, ti immergi anche col cuore eh, e soprattutto non metti avanti già le soluzioni perché spesso noi ascoltiamo e mentre ascoltiamo abbiamo già la risposta, abbiamo già le soluzioni da dare. Allora tu ti accorgi perché ti fai trascinare da questo fiume che è la sofferenza delle persone e, e ti, ti rendi conto che ne esci in qualche modo devastato, ne esci eh, spesso anche schiacciato. E allora la bilancia pende tutta da una parte, no? che sembra immobilizzare, sembra che non c'è più nulla, non ci sono le condizioni per farlo. Dall'altro lato bisogna mettere un altro contrappeso perché la bilancia torna in equilibrio ed è la fede pregiudiziale cos'è la fede pregiudiziale vuol dire sostanzialmente che noi la calabria mh, noi calabresi non noi solo Goelle, noi la calabria la cambieremo la calabria rivivrà, risorgerà eh, l'andrangheta non avrà futuro verrà sconfitta e di questa cosa non abbiamo bisogno di nessuna dimostrazione e così e sarà così per qualcuno perché dice Gesù è risorto e allora tu devi scegliere se Gesù è risorto la Calabria cambierà se no vuol dire che non è risorto oppure dall'altro lato per chi non crede è quella serena consapevolezza, forza di, di, di, di fede nella vita per cui sostanzialmente sai già che certe cose hanno le ore contate ma perché sono insostenibili? noi diciamo che l'etica non è solo giusta ma è efficace cioè funziona davvero Davvero, chi è cristiano dice che il Vangelo non è solo meraviglioso, giusto, ma il Vangelo è una soluzione anche ai problemi delle persone. E allo stesso tempo però è vero anche il contrario, che la cattiveria, l'egoismo sono insostenibili nel tempo, non ce la fanno a durare nel tempo. E allora la fede pregiudiziale rimette la bilancia in equilibrio, ma l'equilibrio non vuol dire ancora movimento. E allora ci vuole il terzo passaggio, che è quello della follia creativa. Che cos'è la follia creativa? Intanto la capacità di non buttare via i fallimenti e gli errori. La cultura occidentale è terribile perché è una cultura di rimozione del fallimento. Il successo è quasi il metro di giudizio ontologico delle persone. Allora non è così. Il fallimento non è una cartaccia immediatamente da rimuovere dalla scrivania e buttare nel cestino. Il fallimento è un gioiello che va messo in una teca di vetro e va guardato da tutti i suoi lati, perché quello che ti può insegnare il fallimento è straordinario e sicuramente ti insegna a non rifarlo. Allora da questo punto di vista, se tu capisci che da certe strade siamo già arrivati e non si conclude nulla, non continui, se tu come parrocchia hai provato una metodologia e non funziona, non continua a fare quella metodologia, se tu come associazione hai fatto quella campagna in quel modo e non ha funzionato, non, non la rifai di nuovo, magari poi alla fine dici che la gente non capisce. Allora la follia creativa che cos'è? Il coraggio, soppesato con grande senso di responsabilità, di percorrere vie completamente nuove, folli. Eh, come quella che si diceva prima, l'andrangheta continuava ad, ad attaccarci nel corso degli anni, ci siamo detti basta, questi ci vogliono depressi, perché sostanzialmente la speranza, un popolo che spera è un popolo indomabile, la speranza è la forza più potente e rivoluzionaria della storia, ed è per questo che nei quotidiani non ci sono le notizie, che portano speranza alle buone notizie, ed è la, per la stessa identica ragione che l'andrangheta pone continuamente segni che fanno dire alla gente che qui non cambierà mai nulla. Allora ci siamo detti, facciamo una cosa che è esattamente opposta alla depressione post-attentato. Do, dopo ogni attentato facciamo una festa, coinvolgiamo la comunità locale attorno alle vittime, coinvolgiamo l'opinione pubblica nazionale, da questa festa nascono dei frutti positivi per le vittime e poi li raccontiamo ai mafiosi, pubblicamente, nei media. E gli diciamo, guardate quante cose belle sono scaturite dalla vostra violenza. Se continuate, ci continuerete ancora ad aiutare. Perché il, la comunità coesa, la comunità-Stato, quando si muove, ha una forza incredibile. E allora la follia creativa è questa. Pensare delle cose completamente nuove. Pensare che se sbaglierai... Ti servirà per capire qualcosa e per ricominciare in qualche modo con occhi nuovi allora io credo che con questo spirito che noi oggi dobbiamo vivere questo momento drammatico drammatico perché tra poco finiranno i prestiti alle aziende e, si, e le aziende si troveranno in difficoltà drammatico perché non sappiamo se in autunno tornerà di nuovo il contagio ma noi dobbiamo viverlo con questa forza perché io sono profondamente fiducioso nell'umanità, nelle persone. Siamo dei casini tutti quanti, siamo pieni di difetti, di problemi, ma abbiamo dentro un'energia che è capace di essere potentissima. E credo, io adesso sono in un momento anche particolare mia di fede, però lo dico lo stesso questa frase, credo che se Dio continua a scommettere su di noi, vale la pena che noi scommettiamo su di noi. Grazie. Quello che hai detto mi ha ricordato una frase di Paolo Borsellino, tra pochi giorni ricorre l'anniversario della sua uccisione. Parlando della Sicilia, lui disse, un giorno questa terra sarà bellissima. Vorrei dire, tutta l'Italia un giorno sarà veramente bellissima. Prima di passare... La parola ai prossimi interventi vorrei leggere qualche altro messaggio. Angela Algeri Siriani ci scrive: La ripresa parte dalle storie dei piccoli scartati, essenziali per la sopravvivenza dei sepolti vivi. Hai ragione Vincenzo, ci vogliono strappare la gioia della speranza. Che bello, scrive Pasquale Andrulli, la follia creativa. Anna Maria Magrelli, grazie Vincenzo per questa forza condivisibile e virale. Scommettiamo su di noi. Parlavamo prima di tanti eventi che sono stati rinviati. Tra questi c'era di Economy o Francesco. Un grande evento internazionale rivolto ai giovani economisti, ai giovani studenti di economia, ai giovani imprenditori. Con noi c'è Maria Gaione, dello staff di Economio Francesco. Maria, cosa ci puoi raccontare di questo evento che da fine marzo è stato spostato, a novembre, però i lavori fervono ancora? Certo. Eh, buonasera a tutti, mi sentite? Penso di sì. Eh, grazie per questo spazio e un grazie anche a chi è intervenuto fino adesso, davvero una, una serata bellissima, quindi grazie, grazie davvero. Eh, sì Sara, lo dicevi, Economio Francesco è questo eh, evento voluto dal Papa, da Papa Francesco che nel maggio 2019 ha scritto e ha pubblicato una lettera per invitare i giovani economisti, imprenditori e change makers del mondo ad Assisi nella città di San Francesco per stringere un patto e cambiare l'economia di oggi e dare, dice il Papa, un'anima all'economia di domani. L'ha affidata ai giovani perché sempre nella lettera lui dice, voi siete già profezia di un'economia attenta alle persone e, e all'ambiente. Ecco, eh, da allora il comitato ha ricevuto domande di partecipazione da 3.000 giovani di, di 115 paesi del mondo, ci sono stati oltre 250 incontri preparatori che si sono ispirati all'economia Francesco in tutto il mondo, sono state coinvolte più di, di 100 persone dal mondo dell'accademia, dell'impresa, istituzioni, eh, associazioni, movimenti che hanno sentito il desiderio di contribuire alla preparazione dell'evento. E come dicevate, lo diceva anche Daniela all'inizio, eravamo pronti a vivere l'ultimo mese eh, di preparativi per accogliere ad Assisi 2.000 giovani già iscritti, pronti anche loro a venire eh, ad Assisi. E poi è arrivata la pandemia, ci siamo fermati, ma con Papa Francesco abbiamo rimandato l'appuntamento al prossimo 19-21 novembre. Quindi, eh, ecco, l'Economio Francesco e le tante persone che stavano lavorando, stanno lavorando a questo processo, ha attraversato il dolore e la complessità di questa eh, emergenza e, e ancora lo, lo attraversano. Non dimentichiamo che in tanti paesi la situazione è ancora molto, molto seria, molto, molto grave anche l'economia francesco ha rallentato per fare spazio al, alla cura, al, al dolore, ma anche per mettersi in ascolto di questo tempo, e oh, stasera mi sembra che sono emersi tanti anche spunti interessanti, quindi non, non sto a ripeterli. Forse questo tempo ci ha anche eh, fatto riscoprire una, una parola molto cara a San Francesco, eh, la fraternità, che è un, un elemento, una parola, un principio che evidentemente per chi si sente chiamato a costruire un'economia capace di, di prendersi cura degli ultimi, eh, dei più poveri, dei fragili da una parte e dall'altra parte del nostro pianeta, della nostra casa comune, è una parola eh, fondamentale. Ecco, noi abbiamo recuperato, adesso le parole di Vincenzo mi hanno ancora di più... Eh, insomma sono state bellissime per recuperare la gioia, la fiducia, la, anche questa responsabilità di accompagnare questo processo perché è evidente che l'economia Francesco non è semplicemente un, un evento ma un processo un, di dialogo e di cambiamento globale, vivace, giovane, a partire dai giovani verso una nuova eh, economia. E, ecco e anche di fronte a questa sfida anche in, questo, in questa fase che era in attesa anche difficile, i giovani ancora una volta non si sono tirati indietro, grazie alle piattaforme digitali, metodologie, strumenti, insomma, che tutti ormai abbiamo imparato a conoscere: eh, questi 2000 giovani stanno di fatto lavorando in 12 villaggi tematici, ognuno di questi è dedicato a un tema sfida dell'economia di oggi, quindi finanza e umanità, lavoro e cura, energia e povertà, e ancora i temi delle disuguaglianze dello sviluppo sostenibile, delle nuove forme di impresa, della pace e ancora tanto, stanno organizzando e animando una serie di, di webinar con, in cui dialogano con alcuni eh, relatori, la Jenny Ferneteschi, Sachs, Petrini, Keith Rowl e ancora tanti altri, per approfondire ancora di più i temi che avevamo individuato, le sfide dell'economia eh, di oggi, con sempre di più protagonismo del pensiero, delle prassi, dei progetti di questi nostri eh, giovani. Ecco, sono mesi di, di lavoro, di, grazie alla, anche alla generosità e all'impegno di tanti, di tantissimi, eh, un lavoro appunto che ci consente di approfondire la conoscenza, lo scambio, la condivisione di esperienze, di prospettive di questi giovani che vengono da tutto il mondo, rafforzare quindi questa questa rete, questo movimento e lavorare a queste proposte che poi ad Assisi vorremmo proporre, vorremmo ehm, ecco, presentare al, al Papa eh, in questo nostro incontro. Grazie. Ecco. Perfetto, grazie. Grazie da a voi ancora. Dall'economia passiamo al sociale. Maria Gaglione ci ha parlato di cura. Ci sono degli sguardi che riescono a cogliere i bisogni delle persone, ci sono mani che riescono a curare. Abbiamo con noi Melissa Alves Santos, brasiliana, tra i promotori di Dare to Care, un'iniziativa lanciata a livello internazionale proprio pochi giorni fa. Che cosa puoi dirci, Melissa? Eccoci, ciao a tutti. Eh, allora, è un piacere essere qui a parlarvi su una bellissima iniziativa promossa dagli United World Project, cioè la nostra piattaforma internazionale di promozione della cultura dell'unità insieme ad altri partner. E vi parlo appunto sul progetto Petway del, United World Project, no? che vuol dire percorso. E quest'anno questo percorso è dedicato alla città dinanziativa e alla politica per l'unità. Il progetto Petway naturalmente è iniziato a tre anni fa e anno dopo anno ci passiamo il testimone per promuovere percorsi di formazione, azione e di condivisione per far crescere in tutti gli ambiti della, della vita sociale l'impatto dell'unità e della fraternità. Quest'anno, dentro la grande dimensione della cittadinanzativa e della politica per l'unità, vogliamo impegnarci al dare to care, che significa quindi avere il coraggio di prendersi cura. È un'idea nuova che abbiamo visto venire in evidenza, in particolare in questo tempo della pandemia. No? Era così evidente che il mondo cercava un nuovo paradigma, una luce nel buio della medicina, dell'economia e della politica. Allora, come rispondere a questa domanda? E il concetto di cura è già conosciuto, ci sono dei pensatori importanti che ne hanno parlato. Da poco ho intervistato anche la filosofa italiana Elena Polcini, che vorremmo invitare anche allo Lab. Quello che ci ha colpito è soprattutto la forza di questa idea, cioè una nuova trad traduzione di quell'ideale ideali di fraternità universale che vogliamo vedere realizzato. Cura come responsabilità attiva verso le nostre città, il pianeta, ma anche verso i nostri anziani, come amore sociale, anche come tenerezza verso i piccoli che spesso sono invisibili, e soprattutto come nuovi, nuovo baricentro no? della vita civile, del lavoro e anche della politica, perché cura significa fare il bene, il bene di tutti. E è da questa prospettiva che partiamo per sviluppare il Dare to Care dentro la cittadinanza attiva e abbiamo già applicato il Dare to Care a cinque temi. L Ascolto e dialogo, equalanza ed equità, fraternità e bene comune partecipazioni co-governance, la cura del pianeta. Eh, abbiamo lavorato tantissimo in questi ultimi mesi. Sabato scorso c'è stato il lancio del, del nostro Pet Pay Dare to Care, un'oncio internazionale online. Eravamo collegati più di 5.000 punti di contatto nel mondo. Ora, dal prossimo 4 luglio, sarà, ci sarà sulla piattaforma United World Project, eh, pubblicheremo ogni due mesi una vera e propria call to action, cioè una chiamata all'azione, no? dove pubblicheremo la proposta di workshop, materiale di approfondimento, a disposizione di tutti in diverse lingue, per i giovani, adulti, anziani, per le famiglie e le comunità locali. E sarà questo il nostro contributo per mettere radici al, al cambiamento che non può attendere. E vi aspettiamo numerosi e ispirati a osare prendersi cura. Alberto K. Grazie. Grazie Melissa. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è praticamente terminato. E allora io vi ricordo i prossimi appuntamenti con lo Piano Lab. Il primo il 24 settembre, dal titolo Il contagio della fraternità. Poi il 7 novembre, Tessere relazioni, abitare la città, curare il pianeta. L'ho detto prima ma forse non si è sentito. Chi volesse approfondire il testo di Chiara Lubic può utilizzare uno studio della Scuola Ba, Centro Studi del Movimento dei Focolari, dal titolo Resurrezione di Roma edo, edito da Città Nuova Editrice. Vorrei leggere gli ultimi messaggi arrivati da Fabrizio Faiola, che dice: Non avevo dubbi, lo piano Lab è più di un semplice evento, è semplicemente l'unione di tutti noi, di tutti coloro che hanno a cuore questo nostro mondo. Chiara Cartareggia e il nuovo sguardo fa vedere tutto per com'è per come può essere. Un grazie da Udine, da Angela, da Matera. Ci scrive, ci scrive un utente che non si tratta di un processo che non si esaurisce un incontro. Ecco perché i prossimi appuntamenti. Prima di lasciarvi voglio ringraziare la regia, quanti hanno collaborato per la riuscita di questa serata, il comitato promotore, l'ufficio stampa. Grazie soprattutto ai relatori e a tutti voi che ci avete seguito e avete avuto pazienza sorvolando sui problemi tecnici.